eravamo abbastanza, come dire, non dico temerari, però ci voleva una, uno sforzo fisico di concentrazione notevole per tenere in strada quelle macchine eh, che effettivamente avevano delle potenze straordinarie ma sospensioni differenziali e, e pneumatici erano quelli di 40 anni fa.